Buongiorno e benvenuti all'appuntamento settimanale con l'informazione di informazione fiscale, l'appuntamento delle 13.30. Anche quest'oggi diamo un'occhiata alla panoramica delle notizie che hanno interessato il fisco e il lavoro nella settimana che si sta per chiudere e buttiamo un'occhiata sulla prossima settimana con i temi che saranno in discussione e le scadenze previste. Partiamo subito dalla tregua fiscale 2023 dalla rottamazione al ravvedimento con le date di scadenza che sono sintetizzate nell'articolo di eh, Rosi Delia. L'articolo è una sintesi di tutti i documenti di prassi che eh, sono usciti nella settimana e eh, che avviano la macchina della tregua fiscale 2023 che prevede diverse strade per mettersi in regola con il fisco dalla rottamazione delle cartelle al ravvedimento speciale e ci sono poi una serie di date di scadenze da rispettare il calendario con gli appuntamenti da ricordare e una raccolta di circolari e provvedimenti con le prime istruzioni sono all'interno dell'articolo che contiene due utili eh, specchietti riassuntivi il primo appunto contiene i provvedimenti della tregua fiscale con le date e la tipologia di eh, scadenza, uno riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari e sono entro eh, 30 giorni, 90 giorni in caso di avviso telematico dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti con le rate diverse dalla prima che devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo e la tipologia di scadenza è il versamento delle somme dovute con sanzioni ridotte. Un'altra data che accomuna la sanatoria delle irregolarità formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie è quella del 31 marzo 2023 per la prima rata o unica rata e poi le successive che sono il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo Altre date riguardano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione, per la definizione agevolata delle liti pendenti invece una data da tenere a mente è quella del 30 giugno 2023 così come per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie per la rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione e poi torna la data del 31 marzo per la regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflattivi, lo stralcio dei carichi fino a 1000 euro e eh, la data del 30 aprile 2023 per la rottamazione Quater. Un'altra utile tabella riassuntiva è quella nella parte finale dell'articolo che eh, al contenuto delle sanatorie eh, abbina l'apposito documento di prassi che fornisce le istruzioni per l'accesso passiamo ai contributi INPS, sono ancora protagonisti di questa settimana sono tre i documenti di prassi di riferimento due del primo febbraio e uno del 2 di febbraio il primo riguarda i minimali e massimali di riferimento per i lavoratori dipendenti con le istruzioni dell'Istituto che sono riferite alla generalità quindi degli impiegati pubblici e privati compreso chi svolge attività di part time e a domicilio, trovate i dettagli nell'articolo di Francesco Rodorigo e ancora i contributi della gestione separata IMSS 2023 con le aliquote e gli importi per collaboratori e eh, professionisti iscritti appunto alla gestione separata IMS. E un'altra notizia che riguarda i contributi per i lavoratori domestici 2023 dall'Inps appunto le tabelle con gli importi per colf e badanti si eh, attenderanno poi gli ultimi contributi che dovrebbero arrivare eh, a giorni. Un'altra notizia che ha caratterizzato la settimana ancora in un articolo di Francesco Rodorigo è il decreto flussi 2023 con la domanda di nulla osta dal 27 marzo con le novità e le istruzioni, il provvedimento è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 gennaio la circolare interministeriale numero 648 illustra le novità per i datori di lavoro e fornisce le istruzioni per la domanda di nulla osta che si potrà inviare dal prossimo 27 marzo all'interno dell'articolo ci sono i numeri sui lavoratori e le lavoratrici il cui ingresso è permesso e la tipologia di lavoro in totale sono più di 82.000 una tabella riassuntiva li suddivide appunto per categorie per motivazioni di ingresso nel nostro paese tra le novità per i datori di lavoro c'è cioè la presentazione della domanda di nulla osta prima di procedere con la richiesta bisogna verificare presso il centro per l'impiego competente che non ci siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto per cui si intende far arrivare persone dall'estero. Concludiamo questa rassegna stampa con due temi che hanno caratterizzato la settimana e che probabilmente caratterizzeranno anche la prossima settimana. Uno è la cessione del credito con la strada in salita per il super bonus con le nuove regole di Eurostat, dalla classificazione alla contabilizzazione delle somme. Le novità sono nel manuale sul deficit e debito pubblico di Eurostat che è aggiornato al 2022, è stato pubblicato lo scorso 1 febbraio e fornisce importanti novità sulle regole se la somma può essere ceduta a terzi in merito ai crediti edilizi l'importo deve essere considerato pagabile e quindi registrato come un'attività del contribuente e una passività per lo Stato inoltre la registrazione della spesa pubblica deve essere appunto registrata quando si matura il credito di eh, imposta Ovviamente per recepire queste indicazioni sono in corso le interlocuzioni con i singoli stati diciamo che però queste novità rendono ancora più difficile un quadro già complesso proprio perché l'utilizzo dei crediti d'imposta è stato maggiore rispetto alle previsioni e eh, probabilmente il meccanismo sarà ancora più difficile da utilizzare per gli anni a venire. Rimane sempre il grosso problema dei crediti incagliati e bisognerà trovare una soluzione questo per evitare che imprese contribuenti e eh, banche eh, finiscano appunto la liquidità e abbiano appunto queste somme bloccate nei propri cassetti fiscali in merito nell'interrogazione di eh, ieri in commissione finanze del senato è stato reso noto che eh, l'ammontare del valore dei crediti d'imposta dei bonus edilizi dello scorso anno aggiornato allo scorso anno è di 110 miliardi di euro l'ultima notizia che prendiamo in considerazione riguarda le scadenze fiscali la prima in verità non è una vera e propria scadenza ma una data di inizio è quella per l'invio della dichiarazione iva 2023 relativa al periodo di imposta 2022 che è partita lo scorso 1 febbraio potrà essere inviata per tutto il mese fino poi eh, alla scadenza del 2 maggio 2023 se però verrà inviata entro il 28 di febbraio potrà ricomprendere anche l'adempimento delle lipe del quarto trimestre 2022 se viene compilato il quadro vp per oggi è tutto e io vi lascio al prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo sempre alle 13.30 arrivederci